Dead Lewis è un uh, anziano proprietario di un negozio di ferramenta, abitante di una cittadina immaginaria, Holt, nel Colorado. Sta per morire, ha sei mesi di vita circa. È, diciamo, il personaggio, non dico principale perché insomma sono tanti i personaggi di questo romanzo, però forse quello più toccante per me insieme alla moglie che è fantastica, Mary, all'apparenza burbero, all'apparenza scontroso, ma con moltissima umanità sotto. E devo dire che tutta questa agonia che si racconta, eh, lo scrittore la racconta in maniera molto, molto eh, suggestiva, molto, in modi molto realistici, ma apparentemente realistici, perché sotto c'è un'emotività un ed una forza davvero, davvero straordinaria sembra una specie di benedizione una benedizione a doppio taglio disse Lyle. dad lo guardò eh sì un sacco di volte le benedizioni non sono andate per il verso giusto c'è uno sguardo su la gente anziana uno sguardo molto delicato però al tempo stesso molto brusco i modi sono quelli di una sceneggiatura cinematografica, fatta e compiuta. Lo scrittore ci mette proprio una telecamera in testa, quindi è una, una sceneggiatura magnifica, intoccabile, e quindi la lettura eh, ne beneficia, perché, essendo scorta di tanta immaginazione, lui poi ti guida a vedere quello che, che stai leggendo. Tante volte, magari, quando cala un po' l'ispirazione o c'è un po' di stanchezza, ci si immagina il più possibile chi potrebbe ascoltarlo c'è una persona in una stanza da sola che sta cucendo ad esempio cerco anche di capire dove la sto annoiando dove invece lei può alzare appunto la testa dal lago e dire aspetta qui forse riguarda anche un po' me